Dopo aver applicato il fondo Alfa BL Ground e aver atteso 12 ore, è ora possibile creare l'effetto Cross Textile, trama di tessuto incrociata. Applicare e distribuire in modo omogeneo la finitura Alfa Tacto diluita al 30% in volume con acqua mediante un rullo a pelo corto. Mentre il prodotto è ancora bagnato, ripassare con Alpha Tacto Tool operando in senso orizzontale e lavorando su piccole zone. Ripetere la fase precedente, applicare e distribuire omogeneamente il prodotto di finitura col rullo a pelo corto. Mentre il prodotto è ancora bagnato, ripassare con Alfa Tacto Tool, ma cambiando la direzione rispetto alla prima mano. Si dovrà ora operare in senso verticale. Alpha Tacto Effetto Cross Textile è consigliato per applicazioni su superfici di dimensioni contenute. A essiccazione avvenuta, vi verrà svelato l'esclusivo Effetto Cross Textile di Alpha Tacto, che conferisce una morbidezza al tatto simile a quella di un tessuto. Toccare per credere